ci vedano un peso, un peso per la società, noi siamo un peso per la società, siamo questo per le persone secondo me, che se ci potessero annullare ci annullerebbero senza problemi, perché la cosa brutta è che noi non ci si vede fuori, cioè nero, perché non ci si esce da questa situazione, non ci si resta perché nessuno, come dice lui, io metto metodo di io non ci dà una mano. Ci lasciano proprio morire per la strada, state lì, quando, finché ce la fate bene, poi non ci siete più, c'è Sono un po' il discorso in questo. Siamo un po' abbandonati a me stessi. Niente, io mi sono trovato in strada, quando ero a Roma c'avevo lavoro, c'avevo casa, c'avevo tutto, una moglie, una bimba che ho cominciato a bere, sì ma mica ero così, andavo in giro proprio come pezzi al culo come si dice a Roma, me lo proprio lasciato trasandare, stracciato, poi piano piano, piano piano, piano piano mi sono ritirato su poi ho cominciato a frequentare i carni, a saper mangiare, qualche soldarello lo rimediavo qua e là e poi mi sono tirato su piano piano una, qualche volta nei dormitori, qualche volta quando c'avevo i soldi andavo a dormire qualche pensione, qualche alberghetto e pagavo poco e poi so, piano piano mi sono tirato su, io adesso è tanto, no sono quasi due, no sono due, due anni e qualche mese che non tocco più nulla Devo ringraziare lui perché se non era per lui continuava a bere. Mi siete dati forti. Non toccando niente più, lui manco io non ho toccato più, né subito alcolici, né vino, né grappoli, né più, un perché cornetti. Dovrebbe... E il giorno mi porta al ponte. Trasparente. Camminando per strada in mezzo alla gente ho come l'impressione di essere trasparente. Per alcuni che incontro la mia è una vita da niente, mi attraversano con fare indifferente. Torno a casa con un pensiero nel cuore, e se poco a poco avessero ragione? Ma se mi guardo allo specchio io ci vedo riflesso, una vita sbagliata. Una pena infinita, mille cuori incontrati, cento destini cambiati. Allora esco di nuovo col mio sorriso un po' fesso e con negli occhi una sfida. Attraversatemi adesso, adesso che non sono un nessuno, adesso che il mio cuore è un muro. E per te, brava gente, ho solo una preghiera. Non sii indifferente a questa mia vita vera. Oh, oh. ci sei sempre vivi?